L'economia circolare è un concetto che propone di ripensare al modo in cui i beni e servizi sono prodotti, consumati e un, uh, riutilizzati una volta che hanno raggiunto il loro fine vita. In particolare esistono diverse strategie con cui l'economia circolare può essere realizzata eh, che. Mh, offrono diversi gradi di innovazione di prodotto, di innovazione tecnologica e di circolarità, ovvero di numero di volte in cui il prodotto può essere soggetto o sottoposto a cicli produttivi. Si, passa, si parte dalla eh, possibilità di, recuper, di eh, recuperare o riciclare il materiale fino a concetti più evoluti in cui il prodotto viene interamente ripensato fin dall'origine e quindi fin dalla fase di progettazione.